di Piazza Dante, sono le 18.30 circa, siamo in compagnia della dottoressa Marina Sandri, presidente dell'Associazione La Genesi, ma una cosa fa stasera qui a Napoli di domenica tra le altre cose. C'è un bel gruppo di persone, che sta succedendo? Mi unisco a tutti quegli italiani che stanno lottando per difendere i propri diritti, ma non solo, perché qui oggi non sono solo i diritti che dobbiamo difendere, ma dobbiamo difendere anche la nostra spiritualità che è stata attaccata. Noi a telecamere spente stavamo parlando di qualcosa di molto grosso che sta accadendo nel mondo che la gente non ancora ha ancora preso coscienza ma non parlavo e non mi riferivo a, al popolo all'uno nella strada ma anche ai sedicenti acculturati che sono scettici consapevoli perché sono dei politici che pensano di sapere tutto. In realtà il, il Great Reset, il grande eh, cambiamento è pienamente in atto. So, c'è un attacco alla libertà individuale, ma anche alle libertà costituzionali in vari paesi del mondo, dove i diritti... Dove? dove Noi ce l'abbiamo ma è calpezzata costantemente. In un museo forse. Qual è la prima cosa dal suo punto di vista da fare? Beh, intanto bisogna fare informazione e formazione, perché questa ignoranza è stata indotta. E anni purtroppo che questo accade sono stati ipnotizzati i cittadini, i popoli, attraverso la televisione, ma non solo attraverso la televisione, lo abbiamo, lo abbiamo vissuto assolutamente. La, la falsevia, ma anche il cinema, la canzone, perché è importante dire che anche le canzoni che oggi ascoltiamo, se così possiamo chiamarle canzoni, influenzano no, negativamente è, è i così, nostri no? giovani. No, gli americani utilizzano certo. degli attori, attori esatto. cantanti, il mondo dello certo, spettacolo certo, è sempre certo. assolutamente la stampella del, del potere del sistema, esatto. la scuola, parlavamo anche di scuola, la scuola ha perso la sua funzione educativa e formativa, così come è stato distrutto il primo baluardo sociale della la famiglia. Assolutamente, per questo che dico che il primo attacco è stato fatto alla nostra fede cristiana, Infatti.. Io non ho nulla contro i gay, per l'amor di Dio, ognuno sceglie il proprio compagno la propria compagna, però è stata attaccata la famiglia attraverso proprio la nostra fede. Io sono cattolica, credo in Dio e quindi è stato attaccato proprio dall'interno e vediamo, ahimè, purtroppo anche... Insomma questo Papa, chiamiamolo Papa, anche se per me non è il nostro, a meno, per quanto riguarda me non è il mio Papa, non fa nulla sembra, per difendere la famiglia naturale. Voler cambiare un po' il giro, esatto. però non, poi, sostanzialmente la sua associazione eh, è un'associazione che si muove tantissimo sul territorio nazionale, poi è il nostro core business. Allora, noi adesso faremo una, un evento il 17 settembre a Roma. Abbiamo fatto un appello alle associazioni, agli avvocati, agli scienziati, agli economisti per unire le forze insieme al, al già presidente di Cassazione Francesco Maria Fioretti per... Eh, aggredire dall'esterno aggredire giuridicamente dall'esterno tutte le nefandezze che sono state fatte e che faranno perché ultima cambiano domanda, i governi ultima, ma ultima domanda, la situazione siamo, è... poi lungo il 25 settembre si dovrebbe andare al voto sì. quale voto? per chi votare? allora io dico sempre che indossano eh, le varie maglie no? come il Termina, eccetera eccetera, ma poi sotto indossano tutti la stessa maglia dell'elite, non vado a votare e consiglio a chi mi ascolta di non votare. Va benissimo, io eh, su questa eh, frase importante, chiudiamo questa importante intervista, anche molto bella. Tra Avrei la, molto la, da dire per quanto riguarda il 5 settembre. Ci fermiamo qua, ringraziamo il nostro bravissimo operatore.